riuscire a far notare questi aspetti e riuscire a cambiarli perché il compito dell'educatore è principalmente questo, di mettersi nei panni delle famiglie ma anche semplicemente della collega, di aprire un dialogo, di non essere giudicante e di accogliere le fragilità degli altri e proprio per questo essere più vicini a queste persone e poterle in qualche modo aiutare. È una cosa che Ultimamente sento molto, eh, forse probabilmente appunto perché questo corso mi ha, eh, ha focalizzato la mia attenzione su questi aspetti che prima magari non, eh, non facevo caso o comunque davo più per scontati. Quindi eh, il mio intento e un po' anche la speranza che ci sia un, una maggiore attenzione verso questo argomento e quindi eh, verso appunto questa apertura e questa accoglienza nei confronti dell'altro in generale, non solo delle famiglie.